2004. Tsunami devasta quasi tutte le coste dell'Oceano Indiano. 1194. Nasce l'imperatore Federico II. 1972. Muore Harry Truman. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Renato Guttuso tra i protagonisti del neorealismo pittorico italiano.